ciao a tutti oggi vediamo come funziona questo prova batterie è uno strumento semplice ma molto utile per capire se le nostre batterie sono esauste o sono ancora buone qui vediamo la prova con una batteria da 1,5 V 2a una volta posizionata cioè questa parte rossa che si sposta viene posizionata correttamente e vediamo subito che la lancetta va sul verde appena si appoggia la lancetta si sposta sul verde quindi vuol dire che la batteria è perfetta ora proviamo con questa più piccola 3a e anche qui vediamo che è perfettamente carica basta appoggiarla e così sappiamo se la batteria è ancora buona oppure si è esausta ora proviamo con una piccolina a bottone quelle classiche che vengono utilizzate negli strumenti più moderni ecco qui che vediamo che invece è esausta quindi va sostituita questo strumento è molto comodo perché a volte abbiamo in casa degli oggetti che non funzionano e non ne sappiamo il motivo se dipende dalla batteria oppure dal motorino che non funziona più sul retro sono indicati tutti i dati a seconda del tipo di batteria possiamo vedere buono basso o da sostituire nella parte laterale si possono provare anche delle batterie da 9 volts noi in questo momento non ne abbiamo una a disposizione, ma vi facciamo vedere, ecco in questo modo, le istruzioni sul retro della confezione, mentre le altre le abbiamo già provate. Qui ci sono le caratteristiche: rosso vuol dire che è scarica, giallo, poco, verde, perfetta. Spero di esservi stata utile. Vi ringrazio, continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Lettonica Didattica. Visitate anche il nostro sito elettronicadidattica.com Grazie a tutti, a presto!